Facciamoci un applauso per partire, che siamo già. Stiamo già lavorando per riprendere anche gli scambi internazionali. Dopo 40 anni, durante il Covid, noi per la prima volta non siamo andati all'estero e quest'anno qua ci sono alcuni dei protagonisti del ritorno all'espero degli scambi e dei viaggi che offriamo come ufficio di Ramone. compagnia, semplicissimi sconosciuti che ti accompagneranno in questa breve settimana. Mi hanno... Ringrazio voi genitori per la fiducia che ci avete dimostrato e il ringraziamento più grande però a voi ragazzi che siete la nostra sveglia e il vostro entusiasmo, la vostra partecipazione ci danno quella giusta carica e quell'energia di cui noi abbiamo bisogno per cercare sempre di migliorare.